Questa lezione è in realtà una gita virtuale che noi faremo in un luogo molto interessante che ha a che vedere traumatico. Perché, perché ho scelto in particolare questa, questa cosa? E, accidenti, però vedo che... Ah sì, ok. Perché ho scelto questa cosa? Perché... Vi ho dato da leggere un testo su, sulla sindrome post-traumatica che è un tipo di disturbo psicologico eh, che è generalmente collegato ai veterani di guerra, cioè le persone che tornano dalla guerra eh, hanno questo tipo di disturbi che consistono nei vari sintomi che voi avete letto e che adesso andremo ad approfondire. E, quindi abbiamo visto che questi sintomi sono già eh, presenti nella poesia di guerra, della prima guerra mondiale, però eh, hanno cominciato a essere descritti in modo sistematico dopo la guerra del Vietnam. Ehm, però la sindrome post-traumatica non è legata a solo alla guerra, è anche legata a un, un, un elenco di, di accadimenti violenti che possono danneggiarci dal punto di vista emotivo e psicologico. Si pensi, per esempio, visto che siamo in Friuli-Venezia Giulia, all'esperienza all del terremoto? No? che ha lasciato feriti nell'animo e non solamente nel corpo, eh, però anche a tutta un'altra serie di situazioni, in particolare ci tenevo a mostrarvi questo museo virtuale perché... Ehm, questa questo, quest esperienza che noi stiamo tutti facendo eh, collettivamente, l'esperienza del Covid-19-19, del virus, lascerà degli strascichi molto, molto pesanti, soprattutto nel personale sanitario. E non solo nel personale sanitario, ma anche in quelle persone nelle zone molto colpite che hanno visto... Eh, morire intorno a loro eh, quasi un'intera generazione. Ecco, tutte queste persone avranno bisogno di un aiuto specializzato per superare eh, il trauma di questa esperienza. Quindi andiamo a vedere come questo mondo virtuale che si chiama Second Life è, ehm, può essere utile per fare proprio divulgazione su che cos'è questa sindrome eh, post-traumatica e su come può essere curata. Allora io adesso mi recherò in questo posto che mi sono già segnata e non dovremmo trovare nessuno perché in questo momento negli Stati Uniti è notte. Ecco, ci siamo eh, recati in questo posto che adesso vi mostrerò meglio cos'è. È un posto che è collegato, che è stato, eh, diciamo così, curato eh, non solo da un'università, ma anche da personale dell'esercito, perché appunto l'esercito... Come vedete, questa è un'università che è collegata all'esercito. Adesso vediamo, userò lo zoom per farvi vedere meglio i testi. Ecco, questo posto è visitato, nel senso che se qualcuno eh, negli Stati Uniti fosse insonne, potrebbe in questo momento recarsi qua e eh, comunicare attraverso la chat in, in sincrono. E, e io potrei salutarlo e potremmo noi salutarlo e scambiare anche due chiacchiere cioè second life è un mondo permanente ecco questa è l'introduzione a questo posto questo è il, è il museo il museo anche, ha anche due sezioni interattive quindi non è solamente un, una mostra c'è anche una mostra, ma poi è, eh, ha un, soprattutto un gioco, una simulazione che si chiama Operation Avatar e che ha lo scopo di eh, farvi sperimentare quali sono le, le, le tematiche, le difficoltà legate alla sindrome post-traumatica. Allora, noi adesso, adesso vi faccio vedere a destra. La, si parla soprattutto delle terapie a sinistra si parla soprattutto di che cos'è la sindrome post traumatica cosa volete vedere per primo? Quello che cos'è? Cos'è la sindrome post traumatica benissimo allora andiamo a destra io non clicco i pannelli eh, cliccabili qua per il semplice motivo che ci rimandano e dei video youtube che non sono sicuro si possano sentire quindi comunque si trova tanto materiale in rete benissimo allora eh, questo è un concetto che voi avete visto nella reading comprehension che vi ho dato da fare, ovvero non tutti reagiscono nello stesso modo uh, a un trauma. Ecco, in questo caso voi vedete ehm, l'evidenza di uno studio eh, condotto sulla popolazione statunitense e con le varie tipologie e, e anche eh, il. Gli effetti, no? quindi eh, qui ci sono gli esempi di trauma, in, quindi incidenti, eh, un attacco violento fisico, quindi qualcuno che, che vi picchia, vi, eh, combattimento, disastri di tipo naturale, oppure eh, vedere qualcuno che viene mh, ferito o che muore. Eh, per questo penso alla nostra esperienza con il Covid. Nel caso della donna. Eh, sono molto importanti la, la violenza sessuale e anche l'essere maltrattati da bambini ecco quindi eh, la cosa che veramente ci lascia mh, basiti è che ci sono 800 milioni di adulti ehm, che hanno che sperimentano in un dato anno i, i, un trauma no? e di questi e diciamo il 7 o l'8% della popolazione, di tutta la popolazione, sperimenta un trauma nel corso della propria vita. Come vedete però c'è un'incidenza leggermente diversa fra gli uomini e le donne. Gli uomini sono a sinistra, le donne sono a destra, quindi vedete il 60% degli uomini e il 50% delle donne sono esposte ai traumi considerando che gli uomini vanno in guerra, beh, adesso anche le donne devo dire, sono una grossa parte della, della del, delle forze armate statunitense, eh? quindi, quindi non posso dire che le donne non sono esposte alle, alla guerra, ormai anche le donne sono esposte alla guerra, in grandi numeri devo dire. Ma eh, l'incidenza è diversa, perché benché le donne, meno donne, siano esposte ai traumi, il 10% poi eh, sviluppa questo, questo disturbo, quindi non riesce a superare il trauma, mentre solo il 4% degli uomini riesce a superare il trauma. Va detto però che questo 4% di uomini può... Eh, una volta tornato a casa, una volta terminata questa esperienza, diventare molto molto aggressivo. Quindi pochi però possono diventare molto dannosi, per esempio ehm, distruggendo la propria famiglia o cose del genere terribili. E qui sotto eh, c'è il confronto delle guerre, nel senso che eh, nella guerra del Vietnam un 15% di soldati è tornato con questa sindrome, mentre la guerra del Golfo meno, il 12% e vedete invece che le guerre che sono state condotte in Iraq sono state pesantissime dal punto di vista dei traumi che poi i soldati hanno dovuto eh, elaborare. Ecco. Quindi adesso mi sposto verso questi altri cartelli. Quindi vedete che non è solamente eh, una cosa che può essere successa a voi, ma una cosa che voi vedete, vedete succedere a qualcuno che vi è vicino. Quindi eh, c'è anche questa riflessione che io faccio, no? Il, Le persone che sopravvivono alle guerre e arrivano nel nostro, eh, nel nostro paese come migranti, magari dopo aver passato del tempo nei centri di detenzione in Libia, arrivano già psicologicamente malate e avrebbero bisogno di assistenza psicologica specializzata per riuscire, se possibile, a superare il loro trauma. Ora, non mi soffermo qua perché altrimenti non... Finiamo più. Ecco, qui, qui c'è un cartello interessante sulla, su quanto si può guarire e soprattutto, visto che c'è una prevalenza di ragazze in questa, in questa classe, eh, si parla anche del tempo che ci si mette, per esempio, a riprendersi da una violenza sessuale. Quindi eh, entro le, le prime 1-2 eh, sett settimane dall'evento ovviamente eh, la maggioranza delle persone ha i sintomi della, della sindrome post-traumatica. Poi man mano che passa il tempo fra le 2-8 le settimane questi sintomi eh, si alleviano e la maggior parte, questa è una buona notizia, la maggior parte delle persone supera. Il trauma e quindi non, non viene clinicamente definito come eh, paziente di PTSD. No? Tuttavia ci sono delle persone, c'è cioè una piccola percentuale di persone che non riesce a liberarsi e qui la, la percentuale, come vedete, mh, va eh, a seconda del passare delle settimane da un 30% ha più o meno un 20, meno del 20%, un 18% mi pare che sia, no? Mentre le persone che non sviluppano eh, i traumi già cominciano con meno traumi all'inizio, subito dopo l'evento e poi eh, gli episodi di sindrome post-traumatica scendono a, eh, a un 5%. Ecco, un 5% di persone può avere degli episodi. Allora, eh, per, qui c'è una sezione che andrebbe eh, esplorata meglio con un, un docente o una docente di scienze perché è un approfondimento dei meccanismi eh, che sono legati dal punto di vista fisiologico e biologico alla risposta... Eh, organica e quindi di conseguenza per via dei, eh, delle sostanze chimiche che vengono rilasciate dagli ormoni, pensiamo all'adrenalina per esempio, il no? ehm, tipo di risposta che biologicamente si ha. Eh, io non, purtroppo non sono attrezzata per spiegare bene eh, questa sezione che veramente richiederebbe un approccio approfondito e quindi si parla delle zone del cervello che sono, che sono colpite, che sono influenzate da questa cosa, e si parla dell'effetto eh, che si chiama, vediamo se riesco a trovarlo, l'effetto che... È, Ehm, spinge a scappare oppure a eh, cancellare completamente l'evento eh, che disturba e più effetti per esempio eh, di tipo più comportamentale eh, che possono andare dal rinchiudersi all'evitare l'incontro con gli altri, addirittura a farsi dei sensi di colpa e, e a, ad autopunirsi per quanto successo. Quindi sono tutte manifestazioni di una perdita dell'equilibrio che eh, ha come origine proprio l'evento traumatico per cui cioè, si crea questo circolo eh, malefico che sta nel, eh, nello scatenarsi dei fattori biologici, quindi dalla paura all'adrenalina, ehm, a, al terrore che a sua volta fa scattare dei comportamenti, eh, dei, compor dei particolari comportamenti che a loro volta eh, vanno a incidere su quella che è la visione del mondo, quindi caricando ancora di più il fisico eh, degli effetti della sindrome. Eh, mi, mi esprimo in modo generico perché purtroppo appunto non sono, non sono titolata per essere più precisa eh, quello che è molto carino qua questa è una casa interattiva allora c'è questo soldato John che torna dalla, dalla guerra arriva, riabbraccia la sua famigliola felice di rivederlo, però purtroppo la famigliola non ha idea di quello che significa avere in casa una persona che soffre di sindrome post-traumatica. John Smith è come dire Mario Rossi in Italia e... e Qui, questa è una casa diciamo così ricostruita per essere simile alla casa dell'americano medio, noi entriamo, ecco voi vedete ci troviamo in un soggiorno, eh, questo soggiorno ehm, dà degli spunti su quello che è i, la, la visione, la percezione di chi... Eh, eh, di chi rientra con la sindrome post-traumatica a casa, quindi praticamente il gioco, l'interattività consiste nel muovere il cursore che spero voi vediate e quando il cursore diventa una manina c'è qualcosa che, eh, che succede, no? ci sono 12 luoghi che sono cliccabili e ci danno un'idea di cosa succede nella testa di chi soffre, quindi per esempio questo è cliccabile, quindi... Eh, qui dice che la gente che soffre di PTSD spesso ha, eh, è di cattivo umore, ha un problema di dover gestire eh, tristezza, depressione e um, umore di questo tipo. Eh, ecco, il, dunque questo PTSD può interferire in modo significativo con eh, il lavoro il proprio funzionamento in, sul posto di lavoro, soprattutto se il trauma è collegato al posto di lavoro. Quindi se uno lavora eh, nell'esercito, voi capite che ogni volta che è, si mette eh, l'uniforme può eh, non sentirsi proprio benissimo. Questo signore che dorme sul divano è il nostro Mario Rossi. Questo Mario Rossi, come vedete, ha purtroppo un incubo. Noi abbiamo visto dalla, dalla poesia di guerra che abbiamo letto che l'incubo è, è il primo sintomo che si ha. No? Incubi che disturbano e che sono molto, estremamente vi, vividi, quindi pare di, di, di, di rivivere. Allora... Eh, gli amo, gli, I rumori molto forti, come per esempio i rumori dei, ehm, dei fuochi d'artificio, possono far sobbalzare in modo esagerato chi soffre e chi ritorna da una guerra, perché ovviamente analogicamente vanno a, a smuovere alcuni ricordi. No? E quindi ci possono essere delle eh, reazioni, come per esempio, la fight flight freeze reactions. Eh, un una, una reazione aggressiva, una reazione di fuga oppure una reazione per cui ci si, eh, ci si blocca sul posto proprio perché non si riesce più a controllare il corpo per via del profondo terrore che viene risvegliato da queste eh, esperienze. Qui siamo in, in una mh, tranquillissima stanza de, de, di, di bambini eppure anche qua dentro, che sembra il posto più innocente di questo mondo, c'è qualcosa che può eh, far pensare chi soffre di PTSD. Io adesso devo cercarlo, mi dice che c'è un, un qualcosa, forse uno di questi disegni. Non mi ricordo francamente cosa c'è. Qua. Allora, qui dice mh, che i bambini soffrono, perché eh, naturalmente se arriva un papà che è affetto dalla sindrome post-traumatica, il, il papà può avere dei, dei comportamenti non conformi alle regole sociali. Ecco, qui c'è eh, invitano ad aprire una pagina eh, governativa, perché questo luogo ovviamente è un luogo ufficiale, e' una pagina dove questi problemi familiari vengono esaminati e commentati più in profondità. Noi naturalmente non lo facciamo, ma proviamo a spostarci in un altro ambiente, che è questo. Anche qua abbiamo, ecco, voi vedete sovrimposto al muro, di questa, scusate, di questa casa, un'immagine che corrisponde molto probabilmente a un, a un souk eh, iracheno, io sospetto, ecco, quindi parlano della possibilità di avere dei flashback eh, dissociativi, quindi anche possibilità di allucinazioni. Eh, oppure, ehm, anche se non sono proprio delle vere e proprie allucinazioni, delle memorie, dei, dei ricordi particolarmente intensi, dei, delle emozioni eh, che arrivano inaspettate e una parziale dissociazione dalla, dalla realtà, come se il, il film di quello che abbiamo vissuto ricominciasse nella nostra testa al di là di quello che è il nostro volere allora qui eh, vediamo un attimo se riesco a avvicinarmi eh, questi sono le, ehm, gli effetti cognitivi quindi prima dicevo da, da effetto biologico a effetto comportamentale alla fine effetto cognitivo qual è l'effetto cognitivo, cioè quali sono le convinzioni profonde che si formano nella nostra mente e che continuano a replicare questo eh, circolo vizioso, eh, per esempio sono queste, cioè la, la, la convinzione profonda che il mondo non sia un luogo sicuro e, e che sia impossibile e avere fiducia nelle proprie persone. Voi capite la drammaticità di questa cosa quando le persone sono le, le, i nostri familiari, eh, la moglie, il marito, i genitori, i figli. Eh, ci può essere anche una, una perdita di stima in eh, se stessi, no? Vediamo se riesco a riaprirlo. Un, ah no, ok, devo chiudere questo. Ok, vabbè, eh, sì perché c'è un'interferenza dell'incubo qua, ma penso di avervi dato l'idea. Facciamo una veloce eh, visita al settore collegato al, al trattamento, quindi alla cura, alla cura del trauma. Qui abbiamo un, un bel poster interattivo che, eh, diciamo così, eh, eh, descrive le categorie delle cure a seconda di quanto sono efficaci. Eh, in particolare alcune di queste cure hanno un'efficacia di tipo nullo e queste sono caratterizzate dal rosso, oppure bassa caratterizzata dal bronzo, media caratterizzata dal, dall'argento e oro, caratterizzata, eh, sì, è, ottimo caratterizzata dall'oro. Quindi praticamente se io vado a cliccare su queste descrizioni, queste sono le etichette delle varie possibili eh, cure e vediamo se, se hanno, se hanno eh, effetto. Per esempio, se mi ricordo bene, la cura tramite so le sole sostanze chimiche non ha un grande effetto. Ecco per esempio questa. Allora, a chi soffre di eh, questo stress post-traumatico. Eh, non vanno bene, non va bene questo tipo di cura. Con le. Scusate un attimo, vediamo se riesco a girarlo. Con le benzodia, non so come si pronunci. Questa cosa è una sostanza chimica comunque sono delle medicine, e come, come vedete c'è so, anche il rischio di avere degli effetti collaterali pesanti. Ecco, invece, se mi ricordo bene, ehm, anche l'articolo che vi ho dato da leggere parlava di questa terapia eh, sull'esposizione, terapia eh, che parla di una esposizione graduale a, a alcuni, adesso andiamo a vederlo che così sono più precisa. Allora, sono tutta una famiglia di psicoterapie individuali, manuali, o, o centrate sul, scusate, sul trauma, eh, tecniche comportamentali di tipo cognitivo emotivo che aiutano eh, l'elaborazione processing noi lo traduciamo con la parola elaborazione dell'esperienza traumatica vediamo com'è questa questo è un tipo di terapia che è, non ha mh, sufficiente fondamento scientifico è eh, la terapia eh, elettroconvulsiva credo che non sia buona infatti non va bene ecco per esempio questa è un'altra terapia che funziona e così via e insomma qui c'è si può eh, anche la pet therapy per esempio la pet therapy non è molto consigliata a dire il vero si sì, può andare bene ma insomma non ci sono abbastanza dati. Eh, sostanze antidepressive, vediamo cosa dicono delle sostanze antidepressive. Eh, ci sono alcune sostanze che possono avere eh, un qualche effetto, però insomma non sono fra le più raccomandate. Ecco, io volevo solo mostrarvi eh, per finire questa nostra... Eh, gita diciamo fuori porta <ride> e, il gioco di simulazione solo perché mi sembra una cosa molto in interessante allora Operation Avatar è questo gioco di simulazione e si trova al piano inferiore di, questa incredib di questo incredibile posto ed ha l'aspetto di eh, una serie di uffici scusate se vado un po' a destra e a sinistra non sono molto brava a spostarmi allora, voi vedete questi uffici. Questi uffici simulano eh, lo studio di uno psicologo. Allora, chi accetta di entrare nel gioco si mette nei panni di questo Mario Rossi che è tornato da una guerra o che è stato testimone di un incidente o ha avuto eh, dei traumi, dei lutti familiari. Ma questo gioco è pensato in particolare per gli eh, i veterani di guerra, devo dire, perché l'ho provato. E cosa succede? Si entra, entra nell'ufficio, si parla con questo dottore che entra, vedete, qua dal vetro, e si sperimentano tre giorni nella vita di questo Mario Rossi, eh, eh, durante i quali si parla. Si parla con questo dottore. In realtà è un bot, cioè è un programma eh, che a seconda di quello che eh, voi dite in realtà. Mh, questo Mario Rossi avrà eh, alcune risposte predefinite che darà al dottore. A seconda delle risposte scelte da chi partecipa al gioco, eh, il dottore eh, reagisce, dà dei suggerimenti oppure continua nella sua indagine perché questo dottore dà, fa una vera e propria analisi clinica del disturbo. Quindi, innanzitutto decide se esiste un trauma eh, oggettivo oppure no, dà una valutazione dei sintomi di questo John Smith e poi eh, cerca di capire quanto questo John Smith è stato in grado di eh, guarire ehm, e di elaborare il trauma subito. Ehm, Ecco, Gold Medal Winner è un gioco eh, eh, educativo, un gioco eh, educational, diciamo, divulgativo, che eh, ha ricevuto anche un importante riconoscimento nell'anno 2019. Io adesso non posso farlo anche perché non abbiamo il tempo di fare questa cosa e quindi eh, ora chiuderò la registrazione e tornerò da voi per avere... Eh, una vostra valutazione di, di, di questa esperienza, perché sono molto molto interessata. Allora, interrompo la registrazione.